tutti da e bentornati nel mio canale allora come potete vedere oggi cercherò di spiegare come ho realizzato questa diciamo questa maxi maglia non è una maglia e non è neanche un vestito è una maglia da mettere diciamo sopra dei leggings o dei jeans comunque questa maglia l'ho realizzata con questo filato della mistrico mon amour allora io per realizzare questa maxi maglia che è una taglia 46 ho utilizzato mezzo chilo di, di filato quindi 500 grammi vi faccio vedere anche cosa mi è rimasto eh, da un pacco da 500 grammi questo gomitolo allora dicevo questo è un microfibra 100 per e ogni gomitolo da 5 e da 50 grammi ed è 135 metri l'etichetta consiglia l'uncinetto ai ferri del 4 4 e mezzo io ho lavorato tutta la mia maglia con l'uncinetto del numero 4 le maniche, ho lavorato le mani ho, ho fatto due diciamo due motivi ho fatto eh, le maglie le mezze maglie alte e un motivo con le freccette con numero 4 e poi sono andata avanti fino alla fine con l'uncinetto del 3 e mezzo e con l'uncinetto di tre e mezzo posso dire che si lavora anche bene si lavora benissimo e poi alla fine quando ho finito la mia maglia ho fatto solo un giro di ho fatto delle catenelle e una maglia bassissima saltando una maglia di base quindi ho lavorato una maglia sia una maglia no ho fatto 3 catenelle ho saltato una maglia di base nella maglia seguente maglia bassissima così ho fatto nel collo nelle maniche e anche il porto del, della mia maglia ok quindi eh, diciamo la maglia è molto semplice da, da fare de, da realizzare ho iniziato con eh, ho preso la circonferenza dei fianchi quindi eh, con, prendendo la circonferenza ho iniziato con delle maglie alte quindi non ho iniziato il lavoro con le catenelle ho fatto tante maglie alte fino ad arrivare alla mia circonferenza, dopodiché ho chiuso a cerchio e ho lavorato sempre a giro fino ad arrivare qui sotto le maniche, eh, sotto le braccia, gli scalfi. Poi ho diviso il mio lavoro, io ho lavorato il davanti e il dietro separatamente. Dopodiché arrivata all'altezza delle mie spalle, sia col davanti che col dietro, ho chiuso ho chiuso qui le spalle e poi ho iniziato a fare le maniche semplicissima quindi questa è una maglia che possono diciamo che possono fare anche le le principianti ecco ok allora eh, credo che ho detto tutto e quindi adesso possiamo mm, possiamo iniziare la lavorazione della maglia allora iniziamo la nostra lavorazione con le maglie alte e non con le catenelle allora per chi non si trova bene a chi non piace iniziare con le maglie alte può benissimo iniziare con le catenelle però consiglio oh, di iniziare con un uncinetto oh, mezza misura più grande, anche di una misura più grande, in modo che le catenelle restano morbide, così quando poi andiamo a fare il primo giro, le catenelle non, non tirano, non sono tese io come ho già detto in altri tutorial mi trovo bene così iniziare con le maglie alte però voi siete liberi di scegliere se iniziare in questa maniera oppure con le catenelle ok quindi vi consiglio di usare un uncinetto più grande una misura o mezza misura più grande allora faccio 4 catenelle 1 2 3 quindi vado nella prima catenella entro e prendo il filo così tiro leggermente su filo sull'uncinetto e adesso esco una volta filo ancora sull'uncinetto esco due volte cioè esco da due ed esco da due e quindi abbiamo fatto la maglia alta le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta adesso filo sull'uncinetto e giriamo il lavoro leggermente così verso di noi allora vedete qui si sono formate come due costine quindi io vado dentro le due costine le prendiamo tutte e due prendo il filo ed esco da uno. tiro leggermente su adesso Esco da uno, esco da due ed esco da due, così. Ancora filo sull'uncinetto, giro il lavoro per facilitare, cioè è facile vedere le due costine, eccole, così. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo e tiro, poi esco da uno, esco da due esco da due mi faccio vedere mettiamo dritto il lavoro e qui abbiamo le maglie alte e continuo quindi giro leggermente il lavoro vado qui dove si sono formate le due costine allora giro vedete 1 e 2 prendo il filo ed esco tiro leggermente su e adesso Esco da 1, esco da 2 ed esco da 2 così, e continuo quindi giro. Il lavoro qui vi faccio vedere proprio dove abbiamo fatto quando usciamo da uno quindi si forma come se fosse questa una catenella quindi entro dentro prendo il filo tiro leggermente su esco da uno, esco da due ed esco da due e ripeto vi faccio vedere allora così 2 e 2 quindi io adesso vado avanti fino ad arrivare alla circonferenza dei miei fianchi allora la mia circonferenza è 100 quindi faccio le mie maglie alte le piego in due e arrivo fino a 50 quindi le mie maglie alte poi quando le piego in due devono misurare 50 centimetri mi raccomando se iniziate con le catenelle lavorate le catenelle molto morbide ok allora andiamo avanti e ci ritroviamo quando siamo pronte con le nostre maglie alte eccomi qua allora io per la mia misura ho avviato 132 maglie alte che adesso chiudo a cerchio quindi chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima così e qui metto un marco punti che poi alla fine questo pezzettino va uscito ok adesso chiusa con una maglia bassissima inizio con 2 catenelle adesso dobbiamo fare un giro tutto con delle mezze maglie alte quindi vado nella maglia seguente e lavoro una mezza maglia alta quindi prendo il filo e chiudo tutte le maglie maglia seguente mezza maglia alta maglia seguente mezza maglia alta maglia seguente mezza maglia alta quindi facciamo tutto il giro in questa maniera finito il giro poi dobbiamo ripetere ancora tre giri quindi in totale dobbiamo fare quattro giri di mezze maglie alte quindi finiti i quattro giri poi ci ritroviamo Allora, finiti i quattro giri delle mezze maglie alte, adesso andiamo a chiudere nella seconda, catena, nella seconda catenella con una maglia bassissima. Facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, 3 volte filo sull'uncinetto, quindi salto 2 maglie e nella terza maglia alta, una mezza maglia alta, vado sotto la mezza maglia alta, così come se volessi fare una maglia alta. In costa davanti, noi invece facciamo una maglia alta tripla. Quindi prendo il filo ed esco da due, esco da due, esco da due, esco da due ed esco da due. Adesso filo sull'uncinetto e torniamo indietro. Quindi abbiamo saltato le due maglie, quindi adesso lavoriamo dietro al lavoro così spostiamo la maglia alta tripla e lavoriamo le due maglie alte che abbiamo saltato, quindi 12 Adesso tre volte filo sull'uncinetto. Salto 1 2 3 Quindi conto da qui che mi viene facile. 1 2 3 nella quarta mezza maglia alta vado sotto la mezza maglia alta prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla così e adesso lavoro le tre maglie alte che ho saltato quindi vado dietro al lavoro così e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta quindi abbiamo saltato 3 maglie alte e abbiamo fatto 3 maglie alte così e ripeto quindi tre volte filo sull'uncinetto e salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta lavoro la maglia alta tripla 1 2 3 4 filo sull'uncinetto e adesso lavoro le 3 maglie alte saltate 1 2 3 ancora tre volte filo sull'uncinetto salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta vado sotto la mezza maglia alta prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla quindi fa esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2, filo sull'uncinetto vado dietro prendo così dietro il lavoro il lavoro una maglia alta maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Ecco. Quindi adesso vado avanti così per tutto il giro. Vi faccio rivedere ancora una volta. Allora, tre volte filo sull'uncinetto e salto. 1 2 3 nella quarta mezza maglia alta vado sotto la mezza maglia alta prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla quindi esco da due esco da due esco da due ed esco da due adesso lavoro le maglie che ho saltato quindi vado dietro vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta seguente maglia alta ok quindi andiamo avanti così come dicevo per tutto il giro sono arrivata quasi alla fine del giro quindi devo fare l'ultimo motivo allora salto qua tre mezzi maglie alte vado nella quarta lavoro la maglia alta tripla adesso lavoro le tre maglie alte le tre mezze maglie alte saltate 2 3 e chiudo chiudo nella terza catenella iniziale così con una maglia bassissima ok adesso 3 catenelle 1 2 3 qui abbiamo 3 maglie alte quindi ho fatto le 3 catenelle sulla prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta quindi in tutto 3 maglie alte 3 volte il filo sull'uncinetto adesso qui abbiamo fatto la maglia alta tripla quindi sollevo la maglia alta e vado proprio qui non so se si riesce a vedere dove abbiamo agganciato la maglia alta tripla qui entro qui prendo il filo e lavoro una maglia alta tripla così adesso vado nel secondo gruppetto quindi vado nelle tre maglie alte lavoro la prima lavoro la seconda lavoro la terza tre volte filo sull'uncinetto vado qui dove abbiamo la maglia alta tripla e mi aggancio proprio dentro la maglia ecco quindi in questa maniera è il risultato diciamo risultano come delle freccette vado avanti e lavoro ancora 3 maglie alte sulle 3 maglie alte 1 2 3 tre volte filo sull'uncinetto Vado qui dove ho fatto la maglia alta tripla e mi aggancio proprio qui dove mi sono agganciata con la maglia e lavoro la maglia alta così e vado avanti. 3 maglie alte sulle 3 maglie alte, tre volte filo sull'uncinetto, sollevo la maglia alta tripla vado proprio sotto dove mi sono agganciata la prima volta e faccio una maglia alta tripla così vado avanti così per tutto il giro dopodiché dopo che abbiamo finito il giro facciamo tre giri di mezze maglie alte ok quindi andiamo avanti e ci vediamo alla fine del giro iniziamo il primo giro delle mezze maglie alte poi continuate fatte in tutto tre giri e poi ricominciamo a fare il punto sono arrivata alla fine del giro adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima Ok e abbiamo finito il diciamo quel, il motivo con le freccette, adesso facciamo tre giri di mezza maglie alte quindi iniziamo con 2 catenelle, maglia seguente. Vado nella maglia seguente, lavoro una mezza maglia alta maglia seguente, mezza maglia alta qui dove ho la maglia alta, tripla quindi vado nella maglia e faccio una mezza maglia alta quindi dobbiamo lavorare in ogni gruppetto abbiamo quattro mezze maglie alte perché stiamo lavorando su un multiplo di 4 catenelle così quindi andiamo avanti per tre giri poi ci ritroviamo per iniziare di nuovo, eh, io le chiamo freccette, ecco, per, eh, per farmi capire. Quindi, poi iniziamo di nuovo a fare eh, il punto delle freccette. Io vi faccio vedere l'inizio, poi andate avanti da sole perché il punto è molto molto semplice. Dobbiamo ripetere solo questi due passaggi delle maglie alte triple quindi una volta facciamo il primo giro che oh oh, la maglia alta tripla la l'agganciamo a sinistra e nel secondo giro la agganciamo a destra dentro la maglia alta tripla del giro precedente e poi dobbiamo ripetere dopo che abbiamo fatto uh, il punto con le, con le frecce poi dobbiamo fare tre giri di mezze maglie alte quindi la lavorazione è molto semplice e ripetitiva ok quindi adesso facciamo tre giri di mezze maglie alte poi ci ritroviamo per iniziare il primo giro del punto freccette eccomi allora fatti i tre giri di mezze maglie alte adesso dobbiamo ricominciare a fare le maglie alte triple allora mi posto di una maglia con una maglia bassissima vado nella maglia seguente perché perché dobbiamo seguire la stessa direzione dove abbiamo fatto la maglia alta tripla quindi qui quindi vi faccio vedere partendo da qui sono 4 maglie 1 2 3 e 4 così inizio con 3 catenelle 3 volte filo sull'uncinetto salto 2 maglie e nella terza lavoro la maglia alta tripla e adesso torno indietro e lavoro le due maglie saltate quindi vado dietro alla maglia alta tripla e vado nella prima maglia che ho saltato mi faccio una lavoro una maglia alta 2 nella seconda maglia volte filo sull'uncinetto. Adesso salto 1 2 3 nella quarta maglia, vado sotto la mezza maglia alta, lavoro una maglia alta tripla. Quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Filo sull'uncinetto e adesso vado a fare le tre maglie alte nelle tre mezze maglie alte saltate vado nella prima posto la maglia alta tripla la sposto così in avanti e lavoro la prima maglia alta 1 2 3 3 volte filo sull'uncinetto salto 1 2 3 nella quarta lavoro la maglia alta tripla esco da 2 esco da 2 esco da 2 ed esco da 2 quindi adesso torno indietro e lavoro le tre maglie saltate 1 2 ecco quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro dopodiché nel prossimo giro dobbiamo fare le tre maglie alte e la maglia alta tripla agganciata a destra nella maglia tripla che abbiamo fatto nel giro precedente quindi dobbiamo ripetere sempre questi motivi questi giri fino ad arrivare altezza degli scalfi dopodiché quando arriviamo all'altezza degli scalfi e vi faccio vedere come andiamo avanti ok quindi andiamo avanti sempre con questi giri e ci ritroviamo dopo rieccomi allora io sono arrivata all'altezza degli scalfi quindi sono arrivata sotto le braccia in tutto per la mia altezza vi dico i motivi ho fatto 10 motivi quindi i motivi io intendo le freccette se vogliamo chiamarle così quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ho finito in questa maniera ora devo fare i tre giri di mezze maglie alte io ho già diviso il mio lavoro quindi i miei motivi sono 33 e ho fatto 17 davanti 17 freccette davanti e 16 dietro allora quando abbiamo un motivo in più e diciamo il motivo in più va messo sempre davanti ho già messo i miei marcapunti, quindi ho diviso il mio lavoro ho contato le mie freccette ho fatto 17 davanti e 16 dietro, quindi ho messo i miei marcapunti adesso dobbiamo lavorare le due parti separatamente. Quindi dobbiamo lavorare prima il davanti e poi lavoriamo il dietro. Lavoriamo il davanti fino ad arrivare alla nostra spalla, allora, qui è dove ho finito il mio il giro. Quindi, adesso. Questo lo posso togliere, che mi dà noia quindi adesso qui dove ho finito il mio giro con la maglia alta inizio a fare i giri di mezze maglie alte quindi 2 catenelle per iniziare con la prima mezza maglia alta adesso vado nella maglia seguente e lavoro una mezza maglia alta quindi dobbiamo lavorare normalmente fino ad arrivare al marco punti e poi quando arriviamo a marca punti giriamo il lavoro e facciamo ehm, dei giri di andata e ritorno così adesso io vado avanti e arrivo qua fino al mio marca punti eccomi allora sono arrivata al mio marca punti quindi qui lascio cioè non lavoro questo questa freccetta perché questa poi fa parte del dietro quindi arrivata qui dove ho il mio marco punti faccio 2 catenelle e giro il lavoro e ricomincio quindi vado nella maglia seguente e lavoro una mezza maglia alta maglia seguente mezza maglia alta maglia seguente mezza maglia alta, maglia mezza maglia alta quindi facciamo giri di andata e ritorno con le mezze maglie alte allora questa volta in invece di fare tre giri di tre maglie alte di mezze maglie alte facciamo quattro giri così poi quando dobbiamo fare il punto delle freccette ci troviamo sul dritto del lavoro ok quindi ripeto non facciamo tre giri di mezze maglie alte ma ne facciamo 4 quindi andiamo avanti facciamo dei giri di andata e ritorno con delle mezze maglie alte per quattro giri eccomi qua fatti i miei quattro giri di mezze maglie alte adesso iniziamo a fare il punto delle freccette allora facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta maglia seguente lavoriamo una maglia alta adesso tre volte filo sull'uncinetto saltiamo due maglie e nella terza facciamo la maglia alta tripla torniamo indietro e lavoriamo le due maglie alte che abbiamo saltato quindi 1 2 volte filo sull'uncinetto quindi salto 1 2 3 nella quarta lavoro la maglia alta tripla torno indietro e lavoro le tre maglie alte saltate le tre mezze maglie alte saltate 1 2 così quindi adesso dobbiamo lavorare normalmente quindi facciamo il punto freccetta e poi quattro giri di mezzo magliate ora andiamo avanti e poi arriviamo qui alla fine del giro e poi facciamo il secondo giro insieme Eccomi qua, allora sono arrivata alla fine del giro. Lavoro le mie ultime due maglie alte, quindi come ho iniziato finisco. Ho iniziato con due maglie alte, finisco con due maglie alte. Adesso 3 catenelle e giro il lavoro. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Adesso 3 volte filo sull'uncinetto qui sul dritto del lavoro abbiamo la maglia alta tripla quindi io adesso mi aggancio proprio qui proprio dove mi sono agganciata la prima volta con la maglia alta tripla quindi prendo il filo e lavoro la mia maglia alta tripla adesso qui abbiamo le maglie saltate le tre maglie saltate e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 Tre volte filo sull'uncinetto. Quindi prima di lavorare le tre maglie alte mi aggancio alla maglia alta tripla quindi vado qui giro leggermente il lavoro vado sotto la maglia alta tripla prendo il filo e lavoro la maglia quindi esco da due esco da due esco da due esco da due, esco da due. e adesso lavoro le tre maglie alte saltate quindi lo vado sulla prima e lavoro la prima maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta Tre volte filo sull'uncinetto, un giro leggermente il lavoro e mi aggancio sotto la maglia alta tripla, così. Prendo il filo ed esco da due, esco da due, esco da due ed esco da due. Adesso lavoro le tre maglie alte saltate, quindi faccio la prima, 1. Maglia seguente, 2. Maglia seguente, diciamo che la terza è un pochino difficoltosa prenderla ecco così allora scusate ecco vi faccio vedere dal diritto ecco quindi dobbiamo andare avanti così ora avevo detto di lavorare il davanti e il dietro fino ad arrivare alle spalle però ho pensato che io Mi fermo fino al sottocollo in modo che poi voglio fare delle spalline. Insomma, voglio fare uno scollo perché se vado dritta, arrivo fino alle spalle. Mi viene poi uno scollo a barchetta potrei anche fare però diciamo che preferisco fare un piccolo scollo quindi io vado avanti adesso con questa lavorazione finisco il mio giro poi faccio quattro giri di mezze maglie alte e ricomincio a fare il punto delle freccette fino ad arrivare al mio sottocollo dopodiché lascio diciamo anche tre motivi tre freccette e lavoro questo Motivi separatamente faccio dei giri di andata e ritorno fino ad arrivare alla mia spalla, comunque, io adesso vado avanti. Quando arrivo al mio sottocollo, poi eh, vi faccio vedere come proseguo. Quindi mi raccomando, continuate adesso. Fate questo giro, dopodiché, fate quattro giri di mezze maglie alte e iniziate di nuovo il punto delle freccette. Allora sono arrivata alla fine del giro, quindi devo fare le mie ultime due maglie alte e ho finito il giro. Allora chiudo così. Quindi abbiamo fatto il primo giro delle frecette. Facciamo adesso 3 catenelle e giriamo il lavoro. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta. adesso vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta allora stringo un po il filo così adesso tre volte il filo sull'uncinetto quindi sul dritto del lavoro noi qui abbiamo la maglia alta tripla quindi adesso noi dobbiamo ci dobbiamo agganciare proprio qui dove abbiamo la maglia alta tripla così facciamo una maglia alta e lavoriamo le maglie saltate qui abbiamo due maglie alte saltate così adesso tre volte filo sull'uncinetto quindi prima di lavorare le maglie alte ci dobbiamo agganciare alla maglia alta tripla quindi tre volte filo sull'uncinetto vado nella maglia alta tripla che ho sul dritto del lavoro e vado ad agganciare qui prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla adesso lavoro le maglie saltate quindi faccio una allora 2 3 3 volte filo sull'uncinetto maglia alta tripla sul dritto del lavoro quindi vado qui e mi aggancio sotto la maglia alta tripla e lavoro la maglia 1 scusate non era tripla così 2 2 2 E adesso lavoro le tre maglie alte saltate, quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta. Vado sulla seconda e lavoro una maglia alta. E vado sulla terza. faccio vedere dal dritto ecco quindi abbiamo fatto le freccette vi faccio rivedere quindi fatte le tre maglie alte adesso tre volte filo sull'uncinetto vado qui dove sul dritto la maglia alta tripla qui quindi mi aggancio alla maglia alta proprio sotto dove mi sono agganciata la prima volta così prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla adesso lavoro le tre maglie alte saltate quindi vado sulla prima e lavoro la maglia alta vado sulla seconda e lavoro anche la terza così faccio rivedere dal dritto ecco quindi adesso continuate da sole allora dopo che abbiamo finito di fare questo giro facciamo ancora quattro giri di mezze maglie alte ok allora all'inizio oh, cioè, avevo detto di arrivare fino alle spalle però ehm, vorrei arrivare Vorrei fare un piccolo scollo, ecco, quindi arrivo fino al sottocollo e poi voglio fare tipo come, ecco, voglio lavorare come fare delle spalline in modo da formare uno scollo davanti, perché altrimenti così mi viene, eh, se lavoro sempre fino alle spalle eh, mi viene uno scollo a, a barchette, eh, a me sinceramente non piace molto, quindi voglio uno scollo. Allora arrivo fino al sottocollo. E poi divido ancora il lavoro e faccio delle spalline ok quindi adesso andiamo avanti e quando arrivo sotto diciamo sotto al collo poi vi faccio vedere come faccio come vado avanti eccomi qua allora io sono arrivato alla mia misura ho fatto vi faccio vedere quindi qui è dove abbiamo iniziato a lavorare le due parti separatamente quindi ho fatti quattro giri di mezze maglie alte Punto con le freccette, 4 giri di mezze maglie alte il punto con le freccette, 4 giri di mezze maglie alte e il punto con le freccette. Quindi ho finito il giro in questa maniera, ora io da questa parte, ho finito i giri, ehm, diciamo del punto delle freccette. Cosa ho fatto? Ho fatto due giri, solo due, due giri di mezze maglie alte fino ad arrivare qui 1-2 motivi del punto freccette quindi poi la stessa cosa farò qui da questa parte e lavorerò due giri di mezzo di maglie alte mezzo maglia alta per tre, diciamo tre motivi per due volte solo due giri e poi questo è diciamo la parte dello scollo che mi che resta aperta allora se voi volete uno scollo più chiuso diciamo non proprio così aperto invece di tre freccette arrivate fino a 4 ok quindi poi la scollatura è questa restano poi 1 2 3 4 5 6 7 freccette quindi fate la stessa cosa eh, nel senso che decidete quanto volete chiudere le spalle ripeto io ho fatto solo due giri di mezzo maglie alte la stessa cosa farò dietro non proprio uguale perché adesso inizierò la lavorazione la parte dietro però andrò non farò no diciamo non farò lo scollo quindi vado dritta fino ad arrivare qui alla spalla quando poi facciamo il dietro lasciamo motivo qui abbiamo le tre maglie alte e la maglia tripla incrociata quindi e lasciamo questo motivo e poi iniziamo a lavorare da qui dalle tre maglie alte iniziamo a fare il giro delle mezze maglie alte lasciando un motivo proprio qui all'altezza quando iniziamo a lavorare il davanti e il dietro quindi lasciate un motivo ok Qui adesso io lavoro l'altra spalla e poi il dietro. Poi ci ritroviamo e iniziamo a fare le maniche. Eccomi qua. Allora, io ho fatto il davanti e il dietro e ho cucito le spalle. Come vi avevo già detto prima, lasciavo tre motivi tre freccette. Ho fatto lavorato due giri di mezze maglie alte due giri di mezze maglie alte anche sul dietro. Poi ho uscito e quindi adesso sono quattro giri di mezze maglie alte, ok. Nel frattempo, ho fatto anche una manica: la manica mi piace molto perché alla fine viene un po' larga e, e così mi piace veramente tanto. Allora, io la manica l'ho lavorata con due uncinetti, ho fatto. Tre giri di mezze maglie alte e un motivo con le freccette con l'uncinetto del numero 4, poi ho iniziato a fare il giro, i giri di mezze maglie alte da qui ho iniziato con l'uncinetto del 3 e mezzo fino ad arrivare alla fine. Ora. Io ho fatto la manica a tre quarti, io adoro le maniche a tre quarti, mi piacciono tantissimo, poi, soprattutto adesso che diciamo è primavera quindi quando ci saranno quelle belle giornate di sole la manica tre quarti per me è l'ideale allora ora vi faccio vedere come iniziare l'altra manica allora iniziamo adesso a fare la manica allora io per il mio giro manica eh, ho fatto 56 mezze maglie alte quindi vi ricordo che ho un multiplo di 4 di 4 catenelle allora, e diciamo che il mio scalfo era leggermente largo e la manica mi risultava troppo larga allora cosa ho fatto ho chiuso qui due centimetri ho uscito due centimetri che poi eh, diciamo non si nota assolutamente l'apertura era 20 centimetri e dato che per me era troppo larga sono arrivata a 18 quindi io nella mia manica nell'altra manica intorno al giro manica ho lavorato 56 mezze maglie alte quindi adesso devo fare la stessa cosa da questa parte quindi voi man mano che prendete cioè che fate le maglie dopo che avete fatto le maglie chiudete provatelo provate per diciamo per controllare se il giro manica vi va bene se è troppo largo se è troppo stretto in caso se è troppo largo diminuite qualche maglia eh, nel, nei giri delle mezze maglie alte perché adesso noi iniziamo a fare tre giri di mezze maglie alte quindi in questi tre giri se la manica vi risulta troppo larga in questi tre giri diminuite qualche maglia fino ad arrivare alla misura insomma eh, perfetta per voi in caso contrario, se l'apertura la, vi risulta troppo, la, eh, troppo stretta, allora man mano che fate i giri di mezze maglie alte, aumentate qualche punto. Ogni 6-7 maglie, mezze maglie alte, aumentate una maglia. Ok? E poi provatela. Allora io inizio da qua, proprio qui. Prendo il filo vado in un punto qualsiasi quindi prendo il filo allora ok e io come sempre faccio un nodino anzi ne faccio due quindi entro dentro la maglia ovviamente poi devo nascondere tutti i fili allora inizio con 2 catenelle vado qui in questo foro e lavoro una mezza maglia alta vado nel foro seguente faccio una mezza maglia alta quindi ho iniziato sono 3. vado in questo forellino 4 in questo foro 5 6 in questo forellino 7, 8, 9, 10, 11. Allora io lavoro in tutti i forellini, io lo faccio perché so già che lavorando in tutti i forellini arrivo a 56 mezze maglie alte, quindi lavoro per non lasciare anche degli spazi vuoti quindi vado avanti così fino ad arrivare alla fine del giro ok ci ritroviamo alla fine eccomi allora sono arrivata a 56 mezze maglie alte adesso vado a chiudere nella prima maglia dove ho fatto le due catenelle ecco chiudo nella seconda catenella con una maglia bassissima 2 catenelle per iniziare con la prima mezza maglia alta e continuo adesso vado avanti e lavoro ancora due giri di mezze maglie alte e poi ricomincio a fare il motivo con le freccette. così quindi faccio questo giro poi ne faccio ancora un altro e poi iniziamo insieme il punto con le freccette qua allora ho fatto i tre giri di mezzo maglie alte adesso iniziamo a fare il punto delle freccette allora facciamo 1 2 3 catenelle tre volte filo sull'uncinetto salto 2 maglie nella terza lavoro una maglia alta tripla quindi entro nella maglia in costa davanti poi torno indietro e lavoro le due maglie alte ho saltato quindi lavoro dietro alla maglia alta tripla così adesso tre volte il filo sull'uncinetto saltiamo 1 2 3 nella quarta la maglia alta tripla allora scusate quindi torno indietro Lavoro le tre maglie alte, saltate allora il punto è uguale diciamo alla maglia. Quindi adesso dobbiamo lavorare a giro. Dobbiamo fare se per voi e diciamo la manica va bene, lavorate sempre con lo stesso uncinetto. Io invece ho cambiato, quindi ho fatto il motivo con le freccette quindi ho fatto i due giri prima la freccetta incrociata a sinistra poi la freccetta incrociata a destra e poi ho fatto i tre giri delle maglie alte delle maglie alte però i giri delle mezze maglie alte lo, le ho lavorate con l'uncinetto del 3 e mezzo quindi poi io sono andata avanti per tutta la mia manica con l'uncinetto del 3 e mezzo allora per arrivare alla misura della mia manica che vi ricordo che la mia manica è una manica a tre quarti ho fatto allora vi conto oh, conto da qui dalle freccette 1 2 3 4 5 6 7 volte ho ripetuto il motivo delle freccette ok ovviamente poi fa facciamo mezze maglie alte freccette mezze maglie alte freccette comunque le freccette le ho fatte per sette volte e questa è la mia manica diciamo se a voi va bene fate gli stessi motivi se la volete più lunga andata avanti alla fine poi ho fatto anche un bordino nel quando ho finito la manica ho fatto 3 catenelle ho saltato una maglia nella maglia seguente una maglia bassissima 3 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassissima ho fatto il bordino in questa maniera ok quindi se vi piace lo potete fare oppure diciamo fate qualcosa di vostra vostra fantasia la stessa cosa ho fatto qui nello scollo ho fatto un giro tutto di 3 catenelle ho saltato una maglia nella maglia seguente maglia bassissima e sono andata avanti così quindi io penso che ho spiegato tutto quello che c'era da spiegare quindi non vi faccio vedere come vado avanti con la manica perché il punto è uguale alla maglia ok quindi non mi resta altro che salutarvi ringraziarvi e spero che la maglia che la maxi maglia o mini abito come lo vogliamo chiamare perché diciamo l'ho fatto tipo come un mini abito quindi non è né un abito né una maglia ehm, una maxi maglia chiamiamola così ok quindi se vi è piaciuto spero tanto che è stato di vostro gradimento e se è così fatemelo sapere nei commenti vi saluto vi ringrazio e alla prossima un bacione a tutti ciao